Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta Guinness, il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, cacao amaro, fecola di patate, lievito per dolci, sale, zucchero di canna, burro, uova, birra Guinness. Per la copertura zucchero semolato, vanillina, formaggio fresco spalmabile e mascarpone.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 L'uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Aggiungiamo il burro. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 4. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo le uova. e Le facciamo montare per due minuti a velocità 4. Togliamo la farfalla dalle lame, aggiungiamo la farina, la fegola, il cacao, il lievito e il pizzico di sale. ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5 adesso dal foro del coperchio a velocità 3 aggiungeremo la birra Chiudiamo con il misurino e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4.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 Nel frattempo prepariamo la crema. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e la vanillina. Ed azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Andiamo sul fondo del boccale con la spatola. Posizioniamo la farfalla sulle lame. Aggiungiamo il mascarpone. Il formaggio spalmabile. ed azioniamo il bimbi per 3 minuti a velocità 4 trasferiamo la crema in un contenitore e lasciamola riposare in frigo per un'ora Trascorso il tempo abbiamo ripreso la crema dal frigo, adesso la spalmeremo sulla superficie della torta. Torta Guinness! Grazie e alla prossima ricetta!